Ciao! Allora, dunque, dopo una settimana di pioggia, oggi siamo a matrimonio e qual è la grande idea? Mangiare dentro io sto pensando che se mi danno una seggiolina qui fuori e adesso vi mostro anche il posto, io sto per i fatti miei fuori. È a sociale? Sondaggio su Instagram è sociale? No, guardate il posto. Ok? si sta da dio, 24 gradi io oggi sto qui cioè, non mi ci si muove outfit, outfit, allora ho questa maglietta di tezenis, carina, di qualche anno fa sotto ho un top di Lujou, ok, carino non so quanto si vede, e i mancabili jeans Ma ho messo gli stivaletti gli occhiali sono di Benetton e mi piacciono un sacco, il trucco si vedrà poco ma l'ho fatto con la Naked Basic, ok? il rossetto è di Kiko e ho trovato che questi rossetti double di Kiko intanto non seccano le labbra, durano un sacco, non resistono quando comunque eh, si mangiano cose oleose, ma per mangiare gli stuzzichini o qualcos'altro durano tranquillamente e comunque lo borsa per ritoccarlo, quindi non è un problema. Facciamo un giro? Che vedi, facciamo un giro? Aggiornamento. Sono fuori perché non se ne può più. Bello il posto, ma dentro tanto, tanto rumore e ehm, troppo, troppo, troppo rimbombo. Comunque sia, sì, i primi erano buoni e secondo adesso dovrà arrivare, credo, ed è, sono già piena, infatti sono in <ride> capottamento, quasi quasi io ho la vaga idea di prendere la sedia, mettermi al sole e... Ehm, mi chiamano poi per il taglio della torta, potrebbe essere un'idea. Questo è il primo vlog che provo a fare, quindi fatemi sapere anche se vi piace o no questo tipo di idee, ma comunque non faccio vlog giornalieri perché le mie giornate sono classiche, quindi non ha senso farli, solamente nel caso che ci sia qualcosa di particolare. In questo caso c'era una, una cosa particolare, quindi va anche bene così. Che dite? Da fare? Da provare? Pausa? Nel mentre continua a sentirsi una confusione tremenda no, sotto, va bene. Ah, guardate il rossetto. ho mangiato, comunque bevuto poi mangiato due primi ed è ancora intatto proprio non ha fatto niente sicuramente forse con il secondo sia un po' più unto ma comunque vi tengo aggiornati anche su questo il rossetto è questo qui della Kiko e niente, io mi trovo da dio uso solamente la parte colorata non quella gloss ma nel caso posso applicare anche il gloss senza problemi ed è, direi che altro dettaglio di stile che vi voglio far vedere adesso questa è una genialata che cos'è? Alla fine è un appoggio a borsa perché lo mettiamo così, attaccato al, al tavolo e il gancio alla borsa, quindi la borsa non va appoggiata per terra, che è una cosa che io odio ed effettivamente questa è la genialata, preso dai cinesi a, a, a cavolata e che altro aggiornarvi? Magari tra poco faccio un giretto smaltire anche per fare qualcosa aggiornamenti in più avevano messo temporali per oggi e invece sembra che la giornata sia bella quindi va anche bene così ed eh, direi che ci aggiorniamo dopo su altre cose ho tutto c'è un pacco un po' d'arietta e ho recuperato una stalla dietro direi che siamo un attimino a passeggio per smaltire anche tutto quanto Facciamoci salutare anche dalle mucche, passeggiatina, è anche bello il posto, aspettate che vi faccio vedere. E quindi direi che anche se ho i tacchi comunque sia sono bassi quindi ci facciamo una passeggiatina che ci sta bene se non ci asfaltano per strada ma non credo. visto che non è attrezzata direi che comunque la giornata è abbastanza andata, eh, io quasi quasi metto una sedia al sole e mi addormento qui, Ho mangiato anche il secondo, ora c'è il taglio della torta ma non lo riprendo, tanto è una cosa classica, il rossetto ha durato tranquillamente anche al secondo che è la carne, quindi direi che promosso a un prezzo basso spero che vi sia piaciuto questo piccolo vlog per una giornata diversa ed eh, lo chiudo qui e ci vediamo alla prossima